a tutti da catti e ben trovati allora giorni fa ho pubblicato nel mio nel mio gruppo facebook questa maglia è piaciuta tanto sinceramente non me l'aspettavo perché è una semplicissima maglia eh, lavorata con il punto granny mi hanno chiesto di, di fare il tutorial allora io oggi vi spiego come come realizzare questa maglia la particolarità di questa maglia eh, si lavora um, a pannelli quindi fa ho lavorato il pannello il davanti e il dietro e poi l'ho unito qui sui fianchi l'ho unito con l'uncinetto infatti no, non si nota mm, assolutamente niente allora dicevo ho iniziato con 5 catenelle quindi ho lavorato in queste 5 catenelle 5 maglie alte ho fatto dei giri di andata e ritorno fino ad arrivare a 11 giri Dopodiché ho iniziato a lavorare sempre con dei giri di andata e ritorno. Ovviamente qui ho fatto degli aumenti, quindi aumentando ad ogni in giro sono arrivata alla larghezza della mia misura e all'altezza degli scalfi. La mia maglia è larga 47 centimetri ed è lunga. Vediamo se riesco a... A prendere la misura, ho preso la misura della larghezza, ma non ho preso l'altezza. La mia maglia è 58 centimetri. Per realizzare questa maglia, io ho utilizzato meno di 350 grammi di filato. Allora, il filato è un filato che ho comprato in un negozio vicino a casa. È un filato molto sottile, quindi l'ho lavorato doppio a due capi. Allora, io adesso con un altro filato vi faccio oh, vedere come, come si realizza questa maglia. Questa è una maglia, diciamo questa maglietta. Eh, ho visto la foto, non ho trovato lo schema, comunque ho visto la foto su Pinterest. È un modello di eh, Vanessa Montoro. Io adoro Vanessa Montoro, mi piacciono tanti i suoi modelli e quando riesco <ride> provo a copiare un suo modello. e eh, Questo mi è piaciuto molto. Nella foto eh, di Vanessa Montoro questa è una maglietta corta. Ehm. Io invece eh, l'ho fatto un pochino più lunga perché le magliette corte diciamo a me non piacciono molto anche perché non ho più l'età per portare le magliette corte e quindi adesso prendo l'uncinetto un filato um, che si lavora con l'uncinetto del numero 3 3 e mezzo ok quindi voi potete usare qualsiasi filato avete in casa vi volevo far vedere anche il bordino che ho fatto questo bordino è lavorato uh, sono delle maglie alte in costa dietro. Ad ogni giro ho lavorato delle maglie alte in costa dietro e questo è l'effetto del mio bordino. Così ho fatto anche per le maniche, ho fatto un pochino più corto qui ho fatto solo tre giri e anche per lo scollo. E questa è eh, diciamo la rifinitura della mia maglia. Per quanto riguarda le maniche ho fatto le maniche a tre quarti qui ho lavorato 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle nelle maniche invece ho lavorato 3 maglie alte e una catenella di separazione per stringere un pochino il lavoro ok bene prendo l'occorrente e iniziamo la lavorazione allora vi spiego un attimo come ho lavorato la mia maglia la mia maglia è abbastanza semplice è facilissima da fare allora ho iniziato dal centro vi faccio vedere allora prendo la mia maglia e vi faccio vedere dove ho iniziato io ho iniziato da qui ho iniziato con 5 catenelle e nelle 5 catenelle ho lavorato 5 maglie alte ok per 11 giri quindi fatele 1 2 3 4 5 5 catenelle e ho lavorato per 11 giri la mia come chiamarla la mia striscia ecco ok arrivata a 11 giri se volete potete fare più giri invece di 11 ne fate 13 l'importante è che siano o di un numero differi fatti i miei 11 giri ho iniziato a lavorare il punto granny quindi facciamo che qui il primo giro questo è il primo giro questo è il secondo giro terzo giro quarto giro quinto giro e così via nella prima maglia alta finale all'interno intorno alla maglia alta ho lavorato 3 maglie alte qui abbiamo il secondo giro delle maglie alte quindi ho saltato faccio così per farvi capire che ho saltato un giro e qui ho lavorato 3 maglie alte e qui ho fatto le 2 catenelle ovviamente quindi 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle ho saltato un giro nel giro seguente ho lavorato le 3 maglie alte ok quindi arrivata qui facciamo che qua o le 3 maglie alte arrivata qui all'angolo ho lavorato 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte 2 catenelle e nell'angolo nell'ultima maglia alta ho lavorato 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte per fare gli angoli e poi ho continuato a lavorare fino alla fine del giro vi faccio rivedere qua vediamo se riesco quindi dicevo allontano un po altrimenti non si capisce niente è troppo vicino allora dicevo ho iniziato con le 5, 5 catenelle 5 maglie alte e ho lavorato dei giri di andata e ritorno con le 5 maglie alte ok mi ritrovo all'inizio del giro quindi ho lavorato ehm, 3 maglie alte nell'ultima nell maglia proprio qui dove ho finito il mio giro quindi ho lavorato intorno alla maglia 3 maglie alte 2 catenelle ho saltato un giro nel giro seguente ho lavorato 3 maglie alte intorno all'ultima maglia ho saltato un giro 3 maglie alte salto un giro 3 maglie alte salto un giro 3 maglie alte ovviamente separate da 2 catenelle arrivata alla fine dove abbiamo le ultime 5 maglie nella prima maglia ho lavorato un aumento quindi ho fatto 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte nella stessa maglia 2 catenelle di separazione poi nell'ultima qui nell'ultima maglia alta ho lavorato 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte questo è il secondo angolo e poi ho continuato a lavorare quindi poi facciamo dei giri di andata e ritorno andata e ritorno quindi facciamo in questa maniera io ho lavorato il mio primo pannello per 20 giri quindi ho provato il mio pannello e ho preso la misura Da qui dal sottobraccio, quando sono arrivata alla misura alla larghezza da, da una parte all'altra del mio sottobraccio, allora mi sono fermata. In questo caso, quando arriviamo al sottobraccio, siamo anche a metà seno, quindi, siamo anche a metà seno, la maglia, il pannello viene corto quindi in un secondo tempo. Poi quando uniamo i due pannelli possiamo riprendere la lavorazione. E allungare la maglia ok non so se mi sono spiegata spero di sì con le spiegazioni sono un po negata io comunque adesso vi faccio vedere la lavorazione quindi prendo il mio filo e inizio la lavorazione allora inizio 5 catenelle 5 catenelle sì scusatemi 1 2 3 4 5 più 2 vicino un pochino allora partendo dall'uncinetto vado a contare 1, 2, nella terza catenella lavoro una maglia alta e così adesso abbiamo due maglie alte perché abbiamo saltato le catenelle vado nella maglia seguente e lavora ancora una maglia alta abbiamo 3 maglie maglia seguente 4 maglia seguente nell'ultima proprio nell'ultima catenella lavoro una maglia alta quindi abbiamo 5 maglie alte ecco adesso faccio 2 catenelle non faccio 3 catenelle per iniziare la lavorazione perché qui poi eh, diciamo che mi risulta troppo largo con 3 catenelle quindi inizio con 2 quindi faccio 2 catenelle per iniziare con la prima maglia alta quindi giro il mio lavoro e lavoro una maglia alta in ogni maglia 2 3 4 vado nell'ultima maglia 5 presa male io come sempre lavoro stretto quindi poi mi viene male 2 catenelle giro il lavoro vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta 4 5 4 e 5 2 catenelle giro al lavoro e continuo fino ad arrivare a 11 giri ok ma davanti ci ritroviamo quando ho raggiunto i miei 11 giri sono quasi alla fine del mio undicesimo giro devo lavorare l'ultima maglia quindi per sicurezza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ora faccio 3 catenelle 1 2 3 qui dove abbiamo finito il giro abbiamo la maglia alta quindi intorno alla maglia alta lavoro ancora due maglie alte perché le 3 catenelle sono la prima maglia alta poi faccio 2 catenelle di separazione ora qui è il primo giro dove ho fatto le tre maglie alte questo è il secondo giro vado nel giro seguente e lavoro proprio qui intorno alla maglia alta 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle salto un giro vado nel prossimo qui e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle salto un giro vado nel prossimo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 Lavoro il mio primo angolo, quindi faccio 3 maglie alte, 2 catenelle e nel, nello stesso punto lavoro ancora 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e rientro, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle. Salto. 123 maglie vado nell'ultima maglia proprio qui e lavoro il secondo angolo quindi faccio 3 maglie alte 2 catenelle rientro 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle salto un giro e vado qui è facile adesso perché dobbiamo seguire dove abbiamo lavorato le maglie alte le tre maglie alte ok quindi adesso è facile 2 3 2 catenelle qui abbiamo lavorato le tre maglie e quindi lavoro le tre maglie qui da questa parte quindi abbiamo saltato 1 2 3 e l'ultima maglia lavoriamo le tre maglie 2 e 3 2 catenelle 3 maglie alte prendo un po di filo 1 2 3 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle quindi qui salto un giro vado nell'ultima maglia alta e lavoro le tre maglie alte faccio vedere ecco questo è quello che abbiamo fatto ora lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 2 catenelle di separazione quindi 5 catenelle adesso lavoro in ogni archetto quindi salto le 3 maglie alte vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle archetto 3 maglie alte 2 catenelle archetto 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle archetto 3 maglie alte 2 2 catenelle ecco qui mi trovo dove abbiamo l'angolo e aumenti quindi vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 2 catenelle rientro nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle archetto 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle qui abbiamo il secondo angolo quindi vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte e questa è la lavorazione quindi dobbiamo fare questa lavorazione questi, diciamo giri di andata e ritorno e ad ogni giro dobbiamo aumentare qui negli angoli una lavorazione veramente molto molto semplice 2 3 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle e nell'ultima maglia lavoriamo una maglia alta nella terza catenella poi ricominciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta o il gomitolo che se ne va a passeggio per i fatti suoi e poi qui abbiamo fatto le 3 catenelle all'interno dell'archetto lavoriamo due maglie alte perché le 3 le catenelle sostituiscono la prima maglia alta 2 catenelle e ogni archetto lavoriamo le 3 maglie alte 2 3 allora ok quindi dobbiamo lavorare sempre in questa maniera andate ritorno e qui ad ogni giro dobbiamo fare gli aumenti nell'archetto delle due catenelle quindi facciamo due maglie alte di catenelle 2 maglie alte e in ogni foro facciamo 3 maglie alte io ho questa lavorazione lo ripeto sono andata avanti per 20 giri per quanto riguarda la mia taglia quindi voi dovete poi man mano che andate avanti lo misurate e quando arrivate alla larghezza alla vostra larghezza lo mettete proprio sotto uh, le braccia all'altezza degli scalfi, e quella è la vostra misura, ok. Poi la lavorazione viene allora vi faccio vedere, vediamo. La lavorazione è ecco, questo è il pannello ed è corto quindi il mio pannello è. Poi bisogna vedere anche con quale filato lavorate il vostro, la vostra maglia, ehm, il mio pannello in altezza è 30 centimetri, quindi, poi, una volta uniti i due pannelli, possiamo riprendere la lavorazione e continuare con il punto granny o fare un altro punto, se insomma. Um, insomma un punto fantasia oppure continuare sempre con il punto granny ok bene io ho fatto il mio primo pannello sono 20 giri adesso sto facendo il secondo facendo il secondo ecco mi fermo a 19 giri perché poi il ventesimo giro devo unire i due pannelli lo facciamo con l'uncinetto va bene vi faccio vedere come ho unito i miei due pannelli quindi andato avanti e, e poi ci ritroviamo per continuare insieme ok a dopo rieccomi allora io ho lavorato i miei due pannelli ripeto ancora una volta nel primo pannello per la mia misura la mia larghezza che è 47 centimetri Metà pannello ho lavorato per 20 giri. Adesso io ho lavorato anche il secondo e sono arrivata a 19-19 giri. Perché 19? Perché adesso, il ventesimo giro andiamo ad unire i due pannelli. Allora, scusate un attimo, che qua mi sto, sto infangendo tutto. Ok, bene. Allora, qui è do dove ho finito il mio giro. Adesso metto i due pannelli dritti, così. Ok, quindi dobbiamo chiudere la parte, i fianchi. Ecco. Allora, ho messo i pannelli in questa maniera, sono giusti ok Vediamo. allora questo non mi piace tanto perché sembra perché scelgo il lato diciamo più bello perché poi sono dei giri di andata e ritorno quindi non c'è il dritto il rovescio perché non lavoriamo sempre non lavoriamo in tondo e quindi facendo dei giri di andata e ritorno non c'è dritto e rovescio però scelgo la parte diciamo più bella allora ho finito il mio giro adesso faccio 3 catenelle vediamo se riesco ad avvicinare un pochino allora, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo l'altro pannello, qui ho le tre maglie alte, quindi vado nella prima maglia alta, entro e faccio una maglia bassa. Ritorno qui nel secondo pannello, il pannello che devo finire in pratica, e faccio ancora 2 maglie alte, 1 e 2 una catenella vado nel secondo pannello qui abbiamo le due catenelle di separazione lavoro una maglia bassa una catenella vado nell'archetto delle due catenelle lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella E una maglia bassa nel secondo pannello una catenella 3 maglie alte 1 2 3 una catenella quindi qui abbiamo lavorato la maglia bassa vado nell'archetto seguente tiro un po' il filo altrimenti la lavorazione risulta troppo larga ecco una catenella 3 maglie alte nell'archetto una catenella maglia bassa nell'archetto del pannello finito questo davanti è il pannello che devo finire devo fare il ventesimo giro una catenella maglia alta nell'archetto 3 maglie alte una catenella maglia bassa catenella 3 maglie alte bassa nell'archetto, catenella, tre maglie alte, allora, bene arrivo qui dove abbiamo l'angolo ok eccomi allora sono arrivata qui dove abbiamo gli angoli quindi ho lavorato le mie tre maglie alte adesso una catenella vado nell'archetto del pannello dell'altro pannello quello finito quindi lavoro una maglia bassa una catenella qui abbiamo l'angolo quindi lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella vado nel secondo pannello, quindi vado qui dove abbiamo l'angolo, faccio una maglia bassa una catenella e torno qui dove abbiamo ancora l'angolo, quindi lavoro ancora tre maglie alte abbiamo fatto ancora 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte ora 2 catenelle continuo questa è la parte che va sul seno questa e quindi devo continuare devo continuare il mio ventesimo giro l'ultimo giro quindi continua il lavoro 3 maglie alte separate da 2 catenelle in ogni archetto perché non si riesce a vedere proprio tutto vediamo così ok lavoro la parte qui, la parte alta dove è del seno e ci ritroviamo qui dove abbiamo il secondo angolo che poi dobbiamo chiudere anche la seconda parte qua il secondo fianco ok vado avanti a lavorare il mio punto granny. eccomi allora ho lavorato tutta la mia parte qui a punto. granny questa è la parte del davanti ok sono arrivata all'altro fianco quindi qui mi trovo dove abbiamo gli aumenti lavoro eh, all'interno delle due catenelle le prima tre maglie alte Uno, 2 3, una catenella prendo il secondo pannello faccio una maglia bassa nell'archetto delle due catenelle una catenella rientro qui dove ho lavorato le tre maglie alte e lavoro dentro eh, nell'archetto delle due catenelle 3 maglie alte una catenella maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle una catenella vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte una catenella una maglia bassa nell'archetto catenella 3 maglie alte ecco vado avanti così fino ad arrivare alla fine ok allora sono alla fine del giro ho lavorato le mie tre maglie alte adesso ho fatto una catenella una maglia bassa proprio qui nell'ultimo archetto una catenella 3 maglie alte nell'ultimo archetto quindi lavoro una maglia alta nella terza catenella una catenella e qui dove abbiamo le tre maglie alte lavoro una maglia bassa faccio una catenella in più e questo il fianco che abbiamo chiuso, ok. Quindi adesso taglio il filo. Adesso lavoriamo la parte alta del lavoro. Lavoriamo qui dove abbiamo la parte del seno. Allora, finiti due, di chiudere i due fianchi, adesso lavoriamo la parte superiore, qui dove la parte del seno. Qui ho messo dei marcapunti. Allora, qui è dove abbiamo i due angoli, ok? Questa parte non la lavoro, quindi la lascio, è la parte che è sotto al braccio, per lo scalfo. Inizio a contare dal primo archetto delle due catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, nel quinto ho messo un marcapunti. La stessa cosa ho fatto dall'altra parte, quindi qui abbiamo i due angoli, dal primo archetto dopo, l uh, dopo gli aumenti 1, 2, 3, 4, 5 e questa è la mia scollatura, è abbastanza larga. Se volete una scollatura più, più stretta, più un pochino chiusa, fate 6 o 7. Io, comunque, dato che è una, è una maglia primaverile molto traforata, io voglio una maglia abbastanza scollata. Allora dicevo qui iniziamo da qui, dopo uh, qui dove abbiamo gli aumenti, dopo l'angolo. allora inizio proprio con 3 catenelle 1 2 3 rientro nell'archetto e lavora ancora due maglie alte quindi in tutto abbiamo 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte nell'archetto seguente 1 2 3 2 catenelle 3 maglie alte nell'archetto seguente 2 catenelle, 3 maglie alte nell'archetto 1 2 3 2 catenelle qui mi trovo in marca il marca punti vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 2 catenelle rientro nello stesso archetto e lavoro ancora 3 maglie alte adesso 2 catenelle archetto seguente 3 maglie alte 2 3 2 catenelle archetto 3 maglie alte vado avanti a lavorare il mio punto granny fino ad arrivare al prossimo marca punti e qui faccio il mio secondo aumento quindi dove abbiamo il marca punti lavoro nell'archetto 2 3 eh, maglie alte 2 catenelle di separazione 3 maglie alte ok quindi vado avanti ci ritroviamo qui eccomi sono arrivato al mio marca punti quindi vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 2 catenelle Rientro e lavoro ancora. 3 maglie alte questi aumenti è per ottenere un po' di morbidezza per quanto riguarda il seno, allora, io non ho un, non ho un gran seno. Quindi, un aumento per me va bene se avete un seno, diciamo un pochino più abbondante. Allora, nel prossimo giro fate ancora un aumento, quindi nelle due catenelle lavorate 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ripeto, io non ho un grandissimo seno, quindi un aumento per me va bene. Per chi ha un seno più abbondante, allora, eh, nel prossimo giro fa un altro aumento. Ok? Adesso vado avanti lavorare il punto granny 2 3 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle vado nell'ultimo archetto e lavoro 3 maglie alte 1 2 l'ultima maglia alta la lavoro dentro la catenella così adesso qui dobbiamo fare l'archetto arche, quindi facciamo 3 catenelle più 2 di separazione 3 catenelle sono la prima maglia e poi 2 catenelle in più per eh, separare le maglie allora vado qui e lavoro 3 maglie alte 2 catenelle archetto 3 maglie alte 1 2 3 catenelle 3 maglie alte nell'archetto 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle qui dove ho fatto l'aumento lavoro nell'archetto solo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle archetto 3 maglie alte vado avanti a lavorare con il punto granny quindi faccio dei giri di andata e ritorno nella parte qui del pannello del davanti fino ad arrivare all'altezza uh, del sottocollo quindi adesso io eh, non so quanti giri farò poi vi dico quanti giri ho fatto per arrivare al mio sottocollo voi comunque man mano che andate avanti come sempre ripeto sempre di provare il vostro lavoro ok bene andate avanti qui ricordatevi qui di lavorare le tre maglie alte Oppure, ripeto ancora una volta, se avete un seno abbastanza abbondante, fate ancora un aumento. perché invece ha un seno normale, insomma, faccia solo un aumento. E adesso qua si lavora solo tre maglie alte. Ci rivediamo dopo. Allora, rieccomi. Io ho lavorato per cinque giri. Uh, Partendo da qui, dove ho fatto gli aumenti quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5 è la stessa lavorazione, sto facendo la stessa lavorazione che ho fatto qui in questa maglia. Quindi, qui ho fatto gli aumenti, poi ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5. 5 giri. Quindi, adesso lavoro la parte delle spalle, quindi faccio dei giri di andata e ritorno fino all'altezza uh, degli scalfi quindi per eh, qui se non sbaglio ho lavorato per partendo da qui per 19 centimetri ho lavorato quindi la stessa cosa farò anche qui in questa maglia la sto facendo uguale la stessa taglia allora Qui ho iniziato, quindi ho finito il mio giro. Adesso devo iniziare con 3 catenelle e lavoro 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte nell'archetto. 1, 2, 3, 2 catenelle. 3 maglie alte due catenelle tre maglie alte 1 due tre due catenelle tre maglie alte 1 due tre due catenelle tre maglie alte 1 due allora, la terza lavoro nella catenella così ok adesso 1 2 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta più due di separazione. Giro il mio lavoro e quindi lavoro questa parte per 18-19 centimetri ok, ovviamente. Poi, come dico sempre, provate, prendete la vostra misura. E quando arrivate all'altezza all degli scalfi cioè fino al, alle spalle vi fermate io comunque qualsiasi lavoro faccio io lo provo sempre anche se è un lavoro a pannello io lo provo sempre Perché con le misure non sono molto, molto esperta, quindi preferisco provarlo. Ok, adesso faccio 1-2-3 catenelle e giro e continuo così. Come ho già detto, per 18-19 centimetri finisco la mia prima spalla, lavoro poi la seconda, faccio la stessa cosa. Ok lavoro ovviamente lo devo fare uguale se qui faccio 19 centimetri devo lavorare lavoro anche qui 19 centimetri poi lavoriamo il dietro per il dietro cerco di accorciare anche il video altrimenti dura un'eternità per il dietro poi dobbiamo iniziare da qui quindi questa è la parte dello scalfo e qui dove abbiamo le due catenelle iniziamo a lavorare il punto granny per quanto riguarda il dietro dobbiamo lavorare sempre dritto ok non dobbiamo fare altro e dobbiamo fare gli stessi giri che facciamo qui sul davanti va bene quindi io adesso mi lavoro il davanti e il dietro poi ci ritroviamo per unire le spalle ok allora rieccomi ho lavorato ho il davanti e il dietro quindi sono andata avanti fino ad arrivare a 19 centimetri partendo da qui dallo scalfo quindi in tutto ho lavorato per 19 18 e mezzo 18 e mezzo 19 centimetri fino alla alle mie spalle ho lavorato il dietro sono al penultimo giro con l'ultimo giro adesso vado a chiudere le spalle ok quindi qui mi trovo 3 maglie alte allora faccio una catenella allora faccio 3 catenelle 3 catenelle prendo la spalla del davanti e qui nella maglia alta lavoro una maglia bassa una catenella vado nel pannello dietro nelle due catenelle lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa catenella archetto 3 maglie alte riesco un po ecco una catenella pannello davanti archetto maglia bassa una catenella archetto dietro 3 maglie alte 2 3. una catenella archetto sul davanti maglia bassa catenella archetto sul dietro 3 maglie alte catenella archetto maglia bassa una catenella archetto 3 maglie alte 12 3 maglia bassa quindi lavoro qui dove abbiamo le 5 catenelle conto 1 2 nella terza lavoro una maglia bassa una catenella adesso vado qui e lavoro la parte del dietro appunto granny quindi faccio 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 continuate e poi lavorate la seconda spalla ok contate i vostri motivi con il davanti e il dietro e unite l'altra spalla io adesso faccio la stessa cosa e poi iniziamo a fare le maniche allora chiuse le spalle quindi ho chiuso tutte e due le spalle adesso iniziamo a lavorare la manica il giro manica allora, qui adesso facciamo un giro tutta maglia alta. In questo giro di maglia alta dobbiamo contare i nostri punti e dobbiamo ottenere un multiplo di 5. Ok, perché dobbiamo lavorare poi il punto, granny, facciamo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione. Saltiamo 2 maglie. Nella terza, facciamo ancora il punto, le 3 maglie alte. Quindi, man mano che andate avanti, vi contate le vostre maglie e dovete ottenere un multiplo di 5. allora inizio inizio da qui dal primo archetto qua allora entro nell'archetto faccio le 3 catenelle 1 2 3 rientro e lavoro una maglia alta qui abbiamo 3 maglie alte vado al centro della maglia delle tre maglie alte e lavoro una maglia alta allora io eh, ho voluto una, ma una manica uh, piuttosto stretta quindi ho fatto um, nell'archetto ho lavorato due maglie alte e qui dove abbiamo le tre maglie alte intorno proprio qui alla maglia alta esterna ho lavorato una maglia alta se volete una, ma una manica abbastanza larga allora lavorate 2 maglie alte io poi ho fatto una catenella di separazione voi se volete potete continuare a lavorare 3 maglie alte 2 catenelle di separazione ok diciamo come piace a voi la manica a me la manica larga mm, non piace allora qui mi trovo un archetto e lavoro 2 maglie alte Maglia alta una maglia alta qui dove abbiamo le tre maglie alte, una maglia alta 2 maglie alte nel foro 1 2 maglia alta nel frattempo, adesso, che faccio le mie maglie alte, e le conto, in modo da ottenere il multiplo di 5. Ok, quindi se in caso. Uh, non ho il multiplo allora aggiungo uh, o tolgo qualche maglia ok vado avanti e ci ritroviamo qui alla fine del giro eccomi sono quasi alla fine del giro sono a 57 maglie quindi qui ho le tre maglie alte lavoro una maglia alta al centro delle tre maglie qui nell'archetto dovrei lavorare due maglie alte lavoro una maglia e qui dove abbiamo unito i due angoli lavoro una maglia alta e adesso chiudo e quindi adesso ho 60 maglie alte inizio con 3 catenelle e inizio a lavorare il punto granny per la mia maglia io ho fatto una catenella di separazione voi se volete potete continuare a lavorare 2 catenelle di separazione quindi fate 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e così via io invece faccio una uh, catenella di separazione se la manica risulta ancora larga cambiate uncinetto io per esempio adesso sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo se mi rendo conto che la manica Ancora un po un pochino larga allora cambio con l'uncinetto del numero 3 quindi mezza misura più piccola. Ok, una catenella di separazione. Salto due maglie nella terza maglia, lavoro una maglia alta, maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta, una catenella, salto due maglie nella terza maglia, lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta una catenella salto due maglie nella terza maglia alta quindi faccio 1 2 3 una catenella e così via ok ci ritroviamo alla fine del giro sono alla fine del giro ho lavorato le mie tre maglie alte una catenella salto 2 maglie e adesso qui nella nelle 3 catenelle iniziali vado nella terza catenella e lavoro una maglia bassissima e adesso faccio 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta più una di separazione vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte una catenella salto le tre maglie vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte e questa è la lavorazione della manica quindi dobb dobbiamo lavorare sempre a giro e decidere quanto vogliamo la nostra manica se vogliamo una manica corta a tre quarti o una manica lunga ok bene io adesso faccio un po di e poi vi faccio vedere il bordino che ho fatto per le maniche per lo scollo e per il bordo della mia maglia se la maglia risulta oh, vi risulta corta potete riprendere la lavorazione del punto granny e allungare la vostra manica e poi fate il bordino va bene bene io ripeto mi fa, faccio un paio di giri e poi vi faccio vedere il bordino come fare rieccomi allora ho fatto un po di giri um, la mia manica eh, non sono andata avanti vi faccio vedere subito come ho fatto il bordino allora facciamo conto che io sono arrivata alla lunghezza della mia manica ok quindi adesso lavoro un giro tutta maglia alta quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia e poi lavoro una maglia alta sulle 3, cioè scusate una maglia alta in ogni maglia, saltando la catenella di separazione. Vi faccio 3 maglie alte, salto la catenella, e quindi vado nel prossimo gruppo di 3 maglie. Salto la catenella e vado nel gruppo di 3 maglie alte. Lavoro 3 maglie alte, vado avanti così per tutto il giro. finito il giro chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima adesso faccio 3 catenelle adesso faccio delle eh, maglie alte entrando con l'uncinetto in questa maniera dietro e passo sulla maglia alta e rientro dietro prendo il filo e lavoro la mia maglia alta rientro rientro nella stessa maglia e vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta rientro quindi porto l'uncinetto dietro al lavoro passo sulla maglia alta e rientro dietro prendo il filo e lavoro una maglia alta in questa maniera vado avanti così per tutto il giro finito il giro quindi faccio l'ultima maglia finito il giro chiudo nella terza catenella come sempre con una maglia bassissima e faccio 3 catenelle e ricomincio quindi con l'uncinetto entrando dal retro del lavoro così prendo le due costine passo sulla maglia alta rientro dietro no, scusate quindi passo sulla maglia vado nella maglia seguente rientro dietro prendo il filo e lavoro una maglia alta rientro nella stessa maglia adesso vado nella maglia seguente prendo il filo e lavoro la mia maglia e questo è il bordino semplice eh, però da un bel effetto. adesso io non ricordo quanti giri ho fatto alla mia manica comunque poi è a vostra scelta quanti giri volete fare quanto volete alto il vostro bordino sia per la manica che per la maglia ok faccio vedere questo è il bordino della mia maglia quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 giri per la manica vediamo quanti giri ho fatto tre giri e per lo scollo vediamo. e questo è lo scollo Oh, scusate questo è lo scollo quindi poi decidete voi se volete il bordino dello scollo più alto oppure così io ho fatto solo un paio di giri quindi fate poi il bordino lo scollo al, al bordo della maglia e ai pulsini e poi la maglia è finita io qui mi sa che devo, ecco, devo nascondere dei fili ancora, va bene? Quindi questa è tutta la lavorazione della maglia. È un punto molto semplice, facile, facilissimo uh, per tutti, quindi per chi appena ha iniziato a lavorare all'uncinetto, questo è un lavoro che lo possono fare benissimo. bene vi ho fatto vedere come ho fatto il bordino quindi penso che non ho altro da farvi vedere è così allora vi saluto vi ringrazio grazie per avermi seguito per chi ha guardato il video per chi ha messo un pollice in su per chi ha commentato e anche se non sono molto presente vi ringrazio che mi seguite sempre e un bacione a tutti e al prossimo video ciao